Giunta al lavoro, e eh, soprattutto è stato investito di una carica importante da, da poco tempo l'assessore alla cultura Luca Bergamo, che adesso ricopre anche il ruolo di vice sindaco, ma soprattutto lo abbiamo in collegamento qui su Radio Cusano Campus. Assessore Bergamo, ben trovato. Grazie. A voi tutti. Grazie grazie Assessore Bergamo, grazie per aver accettato l'invito di Radio Cusano Campus. Partiamo proprio dalle novità che l'hanno riguardata. Era, stato, insomma, era un momento particolarmente difficile per la Giunta di cui lei faceva parte. Che sensazioni ha avuto quando ha accettato l'incarico Assessore di, di Vice Sindaco? Le sensazioni sono sempre molto miste, no? da una parte c'è ovviamente orgoglio per il riconoscimento da parte di altri, no? fatto che si, che, come dice, si presume che uno sia capace di dare un contributo, certo. dall'altra parte ovviamente il senso di responsabilità forte, perché il compito del vice sindaco è un compito, un compito delicato, un compito importante. Assolutamente. Come Il panorama diciamo, visto dall'assù, il, il ruolo dell'assessore è sicuramente importante, poi il suo è un, un assessorato molto molto bello per una città come Roma, ma il panorama dall'alto eh, di vice sindaco eh, qual è? Che, che, che sensazioni politiche le chiedo a questo punto ha avuto per quanto riguarda l'amministrazione di questa città che tutti definiscono molto complicata, assessore? è una domanda difficilissima è soprattutto difficile rispondere in modo succinto. Intanto mi sembra molto interessante che per la prima volta a Roma, ma forse anche in Italia, il vice sindaco di una grande città sia l'assessore alla cultura, noi abbiamo detto la crescita culturale. Certo. E per Roma penso sia una cosa particolarmente significativa perché eh, diciamo, il, cuore, il cuore della città intendo anche... Eh, il sistema nervoso che le consentono di essere una, no? sì. un posto vivente e un posto nel mondo eh, è appunto eh, la, la, il suo patrimonio culturale, la capacità di produrre nuova cultura, i sistemi di conoscenza che, che ospita, sto pensando all'università no? ad esempio, certo. alla ricerca scientifica e non solo che, no? che, che, che si svolge in città e che è la gran parte di quella che, che si svolge nel paese. Sì. Il panorama del vice sindaco ovviamente è un panorama che richiede di, di, di allargare ulteriormente lo spettro, no? spettro d'osservazione, però quindi conoscere, no, conoscere meglio, conoscere di più dossier di cui magari un, no, un assessore con una competenza specifica un può no, in parte... Diciamo, Diciamo, sorvolare o guardare con meno, no, con meno profondità e, e poi c'è naturalmente tutto, c'è un compito di, di, di collegamento, di supporto tra i diversi organi, quelli dell'amministrazione comunale ma anche con quelli dello Stato che, mm. che è importante, che si aggiunge, insomma c'è molto, molto lavoro da fare Certo, Però è un lavoro che vale la pena di fare. E vale la pena di fare, no? Ma insomma, anche il fatto che lei abbia accettato questo incarico io non lo darei per scontato proprio perché per il profilo professionale che lei ha, indipendentemente adesso dal ruolo amministrativo e anche per il ruolo di, di assessore alla crescita culturale, non era facile insomma, andare a ricoprire un ruolo dove ovviamente la mediazione, la politica pura, anche quella a volte un pochino, come dire, poco piacevole da affrontare, no? Poteva, poteva essere, come dire, un, un mondo a parte che lei eh, doveva affrontare, invece ha accettato di farlo. A, a Ma io io penso, penso una cosa, intanto sì. la descrizione che si dà no, della, della politica, del dibattito interno dell'amministrazione regionale è viziata, è distorta da da un pregiudizio e anche da una chiara intenzione di, di, di ostile nei confronti di, di un'amministrazione che cerca di essere effettivamente il motore di un cambiamento radicale. Dall'altra parte io sono convinto che la, diciamo, che la politica sia, sia, si possa fare e a modo mio l'ho diciamo, sempre fatta attraverso certo. la, la costruzione, attraverso il andare avanti, cioè guardare, guardare il futuro e capire come oggi si realizza quel futuro, quindi non è limitata a quella sfera no, di compromessi e mediazioni che sono il tentativo di mantenere una posizione di vantaggio, di vantaggio in un certo. contesto non temporale stretto. Certo, certo. Noi guardiamo sempre la cronaca, però, forse se cominciassimo a guardare. Diciamo al, te al tempo storico, inteso no? nel futuro e eh, nello spazio. C'è un, un modo possibile della politica che è più bello. Eh, penso che sia anche molto più produttivo. Assolutamente. In questo ass posso ass dare un po' un contributo, ci provo. Su sempre sul filo delle sensazioni da vice sindaco, poi passiamo al lavoro di assessore alla cultura ha avuto la sensazione anche lei che su questa giunta come dire ci sia una particolare attenzione non voglio aggiungere altro diciamo di malizioso ma che ci sia come dire un'attenzione che non è stata riservata ad altri in passato oppure anche questo lei lo ritiene normale assessore berg no, l'attenzione c'è ma in questa attenzione secondo me c'è una normalità di cui non, non si parla la normalità è che lo scriveva anche bene Machiavelli nel Principe quando parlava dell'introduzione di nuovi ordini. Qui c'è un'amministrazione che sta, come dicevo, compiendo passi, decisioni che sono di cambiamento, di cambiamento radicale. E ovviamente gli interessi che si sono consolidati nel corso del tempo, intorno a, diciamo, non solo quelli malavidosi che sono pesanti, ma anche quelli no, ordinari che si sono consolidati intorno a modo di funzionare, Reagiscono perché non vogliono vedere scattate le posizioni di vantaggio che, no, che hanno acquisito nel corso degli anni. Quindi che ci sia una reazione anche violenta nei confronti di un'amministrazione che cerca appunto di introdurre un nuovo ordine che è basato sulla legalità, sul rispetto delle norme, sull'uguaglianza di opportunità, eh, sull'attenzione ai, no, ai più deboli in una città in cui i presidenzi delle periferie hanno subito no, colpi durissimi. C'è una reazione, non, non, come dire, sarebbe ingenuo non, non attendersi. È chiaro, è chiaro: la forza della reazione, secondo me, manifesta quanto quel, quel, quel, quell'insieme no, di, di, di interessi su cui, che però hanno soffocato progressivamente la città. Sia pervasivo, ma non è che sia una scoperta di oggi. El, el, el, lei, con il suo assessorato, ha anche il compito di far emergere il bello, che per una città come Roma sembra quasi un ossimoro, sì. no? perché cioè, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Forse qualcuno potrebbe dire, se, se cadesse sulla terra domani, potrebbe dire: Beh, vabbè, ma fare assessore alla cultura a Roma è l'assessorato più facile. In realtà, sappiamo quanto cose. Non è il più facile, esatto. è il, più bello, del mondo, è il diciamo. più bello del mondo, ma non è il più facile. Perché una città. È così come Roma, non ha bisogno di definizione dal punto di vista delle bellezze culturali, è così complessa anche da questo punto di vista. E le inserisco un'altra domanda in quella che le ho fatto: da, da dove hai intenzione di partire per la crescita culturale di Roma? Beh, intanto, diciamo, non ho, non ho intenzione, sono, sono partito. E certo. Sono partito da una, da una, da una considerazione se vogliamo, pragmatica che, risponde, cioè che poi cerca la risposta a una costruzione che non è pragmatica, ma è di, di, di strategia. La costruzione pragmatica è che il Comune di Roma interviene no, sulla vita culturale della città attraverso un numero molto consistente di istituzioni a cui partecipo direttamente in controllo, sto parlando da, dall'auditorium al teatro dell'opera, faccio esposizioni, uh, le biblioteche, no? sono, tante, eh? sono tante, nel loro insieme assorbono oltre il 90% del bilancio che il Comune direttamente destina alla cultura. Queste istituzioni nel corso degli anni eh, chi più chi meno sono state spinte a operare, a cercare un'efficienza economica eh, senza però preoccuparsi molto dell'efficacia cioè dell che la loro presenza ha sull'intero territorio. si è occupati del fatto che l'efficienza economica no, si, si crea attraverso una gestione del pubblico, se vogliamo, che però è quello che vive gli spazi fisici in queste, in quali cui queste istituzioni si, no? si sì. abitano e vivono. Però senza preoccuparsi è fatto che tutta diciamo, la ricchezza, non, non tanto economica, ma di competenze e relazioni che si aggrega intorno a queste istituzioni, che essendo istituzioni istituzione capitale, hanno un compito anche internazionale, però sia redistribuito in favore della, del, insomma, dello sviluppo, della capacità di produrre cultura diffusivamente sulla città. Quindi la prima parte del mio lavoro, uh, che ha visto concretizzarsi anche in un recente provvedimento che poi illustrerò più in dettaglio nei prossimi giorni, è quella di, di, di, di, di, di, di riorganizzare questo, questo complesso, enorme sistema in modo tale che non solo non ci siano competizioni interne, non, siano, non è un sistema, è un insieme di fatto, non certo, c'è cioè, certo. cooperazione, non lavora come un organismo, ma che lavora come un organismo eh, che in una direzione. E allo stesso tempo è quello di aprire, no? aprire alle, forze, alle, alle forze vitalissime che ci sono nella città, di nuovo con interventi diretti e spero appena avremo margini no, nei bilanci con interventi diretti che sono edizione del carico fiscale, per esempio sulle librerie piuttosto che sui teatri. Sui cioè, teatri. No, dobbiamo, no? Dobbiamo certo, certo, qualcosa. certo, per una ricrescita anche da questo. A proposito dei teatri, io, sai, ho sempre pensato su Roma, ma, ma un modello uh, londinese per quanto riguarda la valorizzazione dei teatri. A Londra, praticamente i teatri fanno parte, come dire, della scenografia della, della città, no? invece sì, Beh, c'è comunque una tradizione molto diversa. Sì. Nell'ambito del discorso sulla crescita culturale, assessore, i giovani in un momento così difficile, disoccupazione, eccetera, eccetera, come possono questi due mondi essere messi in collegamento tra loro anche per lo, aiutare lo, lo sono già oggi se uno pensa ai fab lab cioè, cultura non è semplicemente arte no? certo. cultura è, è scienza, cultura è ricerca, no? cultura è tutto quell'insieme di, no, di attività e di strumenti che ci consentono di metterci in relazione col mondo ed è la base dell'economia moderna o postmoderna vogliamo chiamarla la città è già ricchissima di questo, uh, paradossalmente le, le politiche pubbliche e i, i, i regolamenti sono, sembrano concepiti per rendere tutto questo più difficile, noi ci stiamo lavorando per cambiarli al contrario, ma da cose banali, dal modo in cui sono fatti i regolamenti per la street art che, no, che invece di aiutare gli artisti a muoversi glielo impediscono piuttosto che certo. a quelli di apertura, no, di apertura di attività o l'autorizzazione pubblico spettacolo Beh. o il cinema. Sono un'infinità di misure che stiamo, no, che stiamo adottando, cambiando assolutamente. Che a punto arriveranno in, uh, ad approvare e poi avremo modo di parlarne. parlarne. Chiudiamo, chiudiamo con questo: Capodanno si è fatto un, un gran parlare. A un certo punto si è detto: Avete visto lì a Torino, avete visto lì a Milano, a Roma? Non si fa nulla. Invece, Assessore, e, e invece era una frescaccia. Intanto <ride> invito tutti quanti il, la notte del 31 dicembre andare al Circo Massimo perché <ride> al Circo Massimo ci sarà una bellissima festa che non è un concertone, è un'altra cosa uh, è una, la, la costruzione di una, di una piazza, una piazza circense con uh, DJ set, con artisti e, e di Express che hanno lavorato da la, la Sydney piuttosto che a Parigi, sospesi a 30 metri da terra, con uno ah. spettacolo e luci, e poi alla mezzanotte i 100 pironcelli di soli ma diretti da Melozzi, e poi ancora di J-7 fino alle 2 e mezza di notte. E poi dalle 3 del mattino cominciamo con la programmazione sui ponti, a cui partecipano circa 500 artisti, dalle, appunto, dalle 3 fino alle, alle 10 di sera del primo gennaio. Insomma, ci sono 24 ore continuate eh, di festa. Eh, Concepito in un modo un po' diverso, che non è quello del concettone, è quello di, di divertirsi vivendo, vivendo la città, vivendo nella sua interezza e riconquistando, eh, penso un po' lo spirito iniziale dell'estate romana di Nicolini, quella nacque nel momento in cui certo. la città era soffocata no, dal terrorismo, non ci usavano più gli spazi pubblici, si aveva paura con quell'estate romano lì lui eh, rimise a disposizione dei cittadini no? la città, uno spazio. Noi stiamo facendo con tutte queste iniziative una cosa molto simile e moderna. Grazie sì, Assessore esatto Bergamo, grazie al Vice Sindaco eh. Luca Bergamo, buon lavoro e a presto. Buon lavoro a voi. A presto.